Ciao a tutti sì. ragazzi, noi siamo DiamondX. E' Marco007 che sta aggiustando la telecamera. Ok, in questa parte okay. io devo usare Peach, no, Luigi e mm -hmm. tu Peach. <coughs> sì, perché stavamo. <coughs> Ma mamma mia, la tosse. Fuori. me l'ha attaccata tua sorella. Ok, in questa parte con tanto dispiacere dobbiamo fare questo livello. Yeah, una casa bù. Tutti addorsi, sono sì. Ah, è una flotta fluttuante, ma io pensavo ad un altro. Meno male. Ok, già... lui, basta che lo spingete quel gioim. LOL. E guadagniamo tutti. Quindi, bello. Io ogni tanto soffio per non perderci nessun segreto. Wow, wow, wow, wow che bordello ok mo <ride> non sei no, seguito no, aspetta aspetta che ci sono dei power up vieni dove vai? un attimo devo vedere il no tempo. nessun attimo ci sono i power up mo Ma meno male che sei ah meno male che ci ha dato un sì, fungo molto utile e non è che io ero vivo aspetta qua si può usare la scorciatoia che noi non sappiamo usare Perché poi ci vuoi andiamo con il gatto probabilmente anzi sicuramente ok lì c'è il timbro lo e prendere. noi no, non lo usiamo proprio perché qua sta il timbro vai prendilo scorcia mi <ride> mamma i stato... fantasmi mi hanno toccato eh, mi fanno me. i fantasmi a toccare. Mamma, no, i fantasmi no. mi hanno acceduto. Vai là che c'è la assa. Sì, lo so. Mm. Run for your life! No, è run for my life, non ah, yours. Appunto, fammelo prendere, mm. grazie. Oh! Staccando! Abbiamo sì. finito, evviva! Che bello! Una delle poche casse B che mi ha dato soddisfazione! Questa è la mia casa B preferita di questo gioco! Ok, come vedete soffiare è molto utile! Ok, uno. Spingilo, morto. vai! No, non me, lui! Scusa! Ok! Uh, si potevano buttare pure qua dentro questi buchi. Sì, vabbè. Ok, attenzione a prendere la bandiera. Tito ti lancio dietro. Tito. Perfetto. No Luigi. Ok, io mi pulisco gli occhiali nel frattempo. Che okay, new timbro. Che è di fuoco. Luigi. Che bello sembra che dice blossom dice blossom infatti ah. ah, no. ok adesso andiamo al tubo nascosto tanto è nascosto non è perché è su una sporgenza quindi molto sgamabile Eh già Burp ok uh. beh che dire qui c'è un fire bro è la 6b Ah. quindi c'è un altro boss sei b non è solo un Fire Bros questo Fire Bros eh, è un po' un barone tu non devi chiamare i compagni capito? Sì. oh rai mi sa oh, che ho vinto oh. io oh weeeeh we we si ho vinto noi ho pure ucciso più nemici Meno male che non sono Todd che in, in, in continuazione. No. Mm. Lo, lo sarai la prossima parte. Quindi... Ah, ma scopa! No, non lo sai fare, non lo saprai mai fare e non lo fare più. Basta, ti prego. Vedi <ride> se quello ti ha sbloccato il 6-2, sennò. E' il bene qui... di tutti noi. No, il 6-4, no, è vero. Il 6-3 è questo. Che è un livello tema giapponese. Castello delle porte scorreggi. Cosa è divertente? Whee! Bravi, Gumba, restare lì, mentre io a Sì, ma mai la gioia e i funghetti schifosi ci danno. Uh, che cosa ho visto? No, non c'è niente, qua c'è solo un bomba. Beh, è meglio un bomba che niente. Abbiamo avuto la stessa idea. Attento, bravo. Bravo. Bravo. Bam. Ok, qui ci sono soldi. Vai avanti tu, io faccio uno. Yeah, no, Luigi, Questa, questo cappello non, non vi fa fare attaccare dai Gumba e dai Gumba. Oh yeah! Cammina così, ti prego, è più bello. Sì, ma no, c'è un po' Poi ogni tanto fai salti così. hello? Vedi, Chi vedi sei? il glumba? Ah no, il Gumba mi ha attaccato. Yeah. <ride> oh no, un Goomba Come Come un Goomba, <ride> Goomba a gomma so, Aspetta <ride> No, me l'hai fatto chiamare. Attento yeah. Ok, go Ok, allora, questa Fermo, eh... c'è un Blocco elica lo che so prendere così. E lui che fa? Lui si suicida. <ride> non lo Grazie. Grazie signora. Ok. Rimangio tutto quello che ha detto. La, la testa del boombo fa schifo. Non hai mai detto che è fantastica. Detto che è buona. Ma non che è fantastica. Aspetta, dice. vieni qua. Qua c'è un segreto per andare. Ah! Wow. Direttamente a fine livello. Sì, però non c'è andare perché eh uno. Sì. uno devo tornare giù a prendere il blocco vento Due ci sono. Ah, tutti e tutti. poi guarda, qui, mi sa che sta qui se detto che stai cercando. Facci tu visto che. Uh, no. No, ci vado io. Sì, tanto ti puoi risalire. In vabbè dai, vado io. No, è una grande trollata. Ok, andiamo giù. Eh, sei tu! Mario! Che tu hai preso il blocco? Eh? Perché mi ha preso un tuonco. Che adesso prendiamo la scorciatoia. Non la no, non prende la scorciatoia. Sì, tanto non, non cambia niente. Poi non cambia niente, ci manca il timbro. E la stella. Ah. La stella mi sa so che la dovremmo prendere la Ecco la scorciatoia, ma non la prendiamo. <ride> ok. No! Ma i Gumba così diventano meno stile. Ti dato di Bravi Gumbotti. Aspetta. <ride> I <Mi> dolci Botti. <ride> Mi fa ridere come lo fai. Nope. no, tu non serai in un altro posto bravo prendi i soldi che da questo gioco gli spunti Però posso fermare pure il coso gli spunti hanno iniziato un attimo un attimo un attimo obiezione gli è tempo sei timbro sotto it... No, non abbiamo preso insieme. Ok? No. Ma scusa, come l'hai capito che c'era solo questo? Eh, me lo ricordo. E poi ho visto quel rotolo che se ne andava via. Qui, per esempio, non c'è ucciso non No, me meno male che sono imbalzato che mi hai toccato per sbaglio. Ecco. Non... No, no, no, più avanti, più avanti, vai più avanti <ride> Ci sono afferrato E okay. anche questo me lo ricordavo Sì, lo so, poi io ho avuto. Ok Adesso, visto che io ho la testa di Erika Wow, è Non ti ha dato nessun punto Spoon oh. Adesso. Ah. Oh. Ok, quanto siamo? Il tizio quello. 10 minuti. 11 sì. minuti, anzi. Eh, Vai dai, dai. E nessun taglio. Il che è positivo. Eh sì. Ma io non c'avevo il boomerang. L'hai perso. Ma quando? Quindi? Quando sei morto? Ti Vabbè, ricordi dice... che ti ho fatto suicidare perché puoi Ah sì, è vero. Facendo... Grazie. Devi andare tu. Eh sì, e si. Andiamo prima a Las Vegas e poi andiamo lì. Andiamo al 64. E poi oh. al 6A. No, al 6C. No, al 6A. Ehi, tutti diversi. Jackpot. Jackpot, Jackpot. Volevo dire. vaso! Ah, davvero? Mm -hmm. <ride> Ok, andiamo. Sei qua. Questo è piuttosto divertente se lo giochi da solo. Zazzeri. Zazzero. Oh. La zazera sarebbe tutto il ciuffo biondo. Non so se avete preso. La mesh bionda, come la volete chiamare? Marco per esempio si è fatto la mesh blu. Aspetta, yeah. aspetta, ci potrebbe essere qualcosa. No. Marco! Marco! Vina ador! I can't! I'm yeah. in Imbolla! No, I will not. Imbollati! Soddisfatti o imbollati? Aspetta, aspetta, stiamo andando troppo avanti. La zanzera se ne va. La zanzera se ne qui che cosa c'è? Il cerchio, lo prendiamo andando troppo indietro e la zanzera se ne va no no Marco! Io vado sopra e tu sotto sotto. non per non morire. Bisogno del gatto per gatto sopra no no no no no no no no no no no no no no no no no don't get a spoon. Vedi? eeeeh yeah. goodie so, sopra tutti questi cali ci sono delle monete dei soldi Luigi likes molly come si può notare in aspetta non lo prendo Grande mar... della Gippo Zelda Grande ma no come si può notare in Luigi's Mansion e Luigi's Mansion 2 presto a Luigi piace mettersi nelle mutande presto Beh, fa niente, se la zazzera non c'è fa niente. Prendi il cerchio, ci serve la zazzera. Non ci serve la zazzera. Sì, poi dove atterriamo? Non atterriamo, aspettiamo la prossima zazzera. No. Basta che non è possibile. Tanto ce ne sono infinite di zazzera. Nel casmetti. Non... Wool! ma no, godi scusa ok la prossima è piuttosto difficile da perdere ma c'è bisogno del gatto io ci provo no non lo fai. fai come le persone normali le persone normali fanno come me no, le persone normali non fanno il speedrun cioè non, non fanno il 100% allora non facciamo quelle no no, no, no non lo prendere quello ma dai non lo sapevo quindi a me cosa io non devo fare Ah pensavo che bisognava per forza prenderla al volo perché... sì no mentre si cade. Ok adesso aspetta fammi salire prima oh no. Fammi prima a salire aiutami Vieni il... con me imbollati Aspetta adesso Sì grazie La persona sì, dell'anno eh, vai Cosa? Ah c'è Kenio proprio ovviamente serviva il gatto per arrivare in cima. Che poi serve il gatto per arrivare in cima anche se senza fare tutta quella cosa? Oh, grazie Gatto Todd, mm. che carino Che non, non c'entra niente perché oh, non... No, basta, ho vinto. Non c'entra niente perché non, non è che sanno que quei sì, personaggi Sì, lo devono sapere, allora perché mettono dei personaggi? Mettessero la campanella e basta C'è già il libro della campanella No, no, la no, no Sì No, no, no Ok, livello... 6A um, sono un po' scomoda Perché? Ah, quindi Sei A non l'avevamo già incontrato okay. No no i 6B Vabbè easy Abbiamo incontrato Lo spinge dal tubo con il gamepad e poi da dove esce lo, lo canciano Questo l'abbiamo già fatto, sì, fatto. Era, già, era sempre lui Guarda che easy Era sempre lui si sì. aspetta adesso tu fermo faccio io faccio tutto io Ti ho aiutato perché avevo paura che non lo avessi visto. Yay, beauty. Cool! Ok, ho vinto io. Sì, ma a me piace il fatto che io sono arrivato dal tubo. Mentre tu raccoglivi le monete ti ho fregato la stella. <ride> Vabbè, wow. tu hai preso 400... e ho detto 3000 punti. E ho detto... E ho detto... Cool! No, 8000, hai fatto il secondo... Cool! Smash. Cool! Cool! cool. cool. <ride> Adesso le do il video. <ride> yeah, Arcobaleno! Arcobaleni! Che bello! Ok, okay quindi facciamo che... ancora altri due livelli. Quel livello, quel livello con i fu grandi li odio. No, no, no, no vai a rubare il tubo. Quale tubo? Questo qua. Ma quale tubo? Questo tubo? Questo tubo? Qua, ah, vai, esci. È quella sì. del mondo 6, sì, credo. No, no, mondo 5. Yeee! Yeah, lui è Jack Robot! Ma abbiamo visto la partita del mondo 6, sì, non sì, me la ricordo. E com'è? tipo una di quelle grasse? Probabilmente. quella blu, mi Quella bluza. No, celeste. Non lo so, sì, sono tutte uguali. Sei sì, sei? Sì. Sì, no. Sei sì. sei sì, sì, sì, no. 6-5? 6? Allora sì. Raffiche malefiche. Oh no! ma Malefico! Ecco, eh, le... questi sono i fu giganti! Il mio Super Mario Bros. Lo sapete il... che in questo livello si può fare un trucchetto per fare un super salto con Peach. Niente, ci sono solo le monete Ok, ci sono questi nemici molto massimi. Che stanno anche in Capitan Todd. Mm. Congratulazioni, sei riuscito a perdere il palloracino. Vai sulle spine che lì c'è una... Io non ci sono le spine. Non ti voglio tenere sulle spine, però... Ah! Luigi si è fatto male, mamma! No! Ah! Ah, si sì, dice Mario. Si sì, dice Mario. No! Si sì, dice Peach. Oh, Luigi. Alissa, stella. Ah, va bene. Dov'era un po' più la Il famosissimo grande papà Luigi. Luigi, Irus. Oye! Ya! Ai, l'ai! Ai, l'ai, l'ai! Ai, l'ai, siamo qui. No, non è vero, siamo all'inizio del livello. Quindi Stavamo sì. all'inizio del livello. Taglio, ci tornati, stavolta siamo preparati, stavolta parati. Siamo impanati. Perfetto. E ora ci possiamo friggere. Goody! Hai sentito del tuo Siamo fritti! <ride> siamo impanati, Mario! Ok, allora, suppongo che voi abbiate visto il trailer di Luigi Special 10. Già. E suppongo anche che lo vogliate. Anche io lo voglio, ok? Non, non bisogna aver veniarsi. <ride> oh! No! Ok, sappiamo dove stanno tutte le prossime stelle. Questo l'abbiamo già fatto. Solo che, solo che è più facile adesso a quanto pare no, quello è un altro livello che il video prossimo wow, oh, oh, hai visto come uno schivato ma oh, no, se vincere l'esco muore muore pure lo scarpone no, no, muoiono anche se hai i salti Quindi. vedi, alle volte, eh. sono le volte ti... oh no <ride> dai ok, allora, aspetta good boy good boy Goody! Vacuum! Wow. Uh oh! Eh. Il <ride> bike Così appaiono qui i Mario Odyssey, che io ho deciso di fare. Per me va bene. Vuoi fare il tuo Sì, va bene. Tanto giochi tu, vuoi <ride> Sì, ma basta che collabori, non eh, che te ne vai per i tuoi. Spico, che, eh? Con cappi, me ne vado con eh. dei fattigli. dai, ma che salto Quando gioco con lui faccio sempre così. Me ne vado Se lo apri i fatti suoi, non è che, che mi aiuta a fare i salti buoni. No, io, io me ne vado e lo faccio morire. Eh. Tanto io non ci sono le vite. Eh, ma ci sono i soldi, che i soldi sono importanti. Perché a tutti piace Mario con i vestiti belli. Eh già. Io ho il vestito da prete. proseguire noi prima però andiamo a quella casa magari No quel livello là no, quello con i fuzzi, il muro di fuzzi no, il pavimento di fuzzi eh sì, alle volte c'è pure il muro allora, qual piccolo la? o grande questo è il problema oh yeah <ride> ok andiamo yeah Vai, schiaffetto, mm -hmm. quel monello. Ok, andiamo al prossimo livello e poi basta. Vediamo. 23 minuti. Sì. Ok, andiamo. <ride> per, per il piacere immenso di Francesco. <ride> Burro, roccaforte, pallottoli. Che bimbi. Che lui, lui odia i fuzzi. Lo sapete che... Eh, I fuzzi sono i vincibili? sì. No, i fuzzi sono un riferimento alla droga quando... Eh, no, i Kirby, Yoshi Yoshi's Island. Perché i Yoshi's Island fanno sballare Yoshi. <ride> sì, Yoshi, Yoshi vede tutto... vede tutto... Okay, addio, addio a sì. tutti gli oggetti che abbiamo preso. siete stati fine. si invece c'è pure il Superman. No, adesso. Cosa? La, quella piattaforma lì quella della nuvola no dov'è che stiamo andando? dove sono le stelle? scusa ah questo tipo di muro si sì, quel muro là che va in alto. vieni qua ah ho capito si <coughs> si sì, sì, si usa il, a un certo punto con Yoshi è nell'ultimo livello che io, non vi possiamo sì. spoilerare anche se l'avete già fatto No, noi noi let's play... Al, al, cioè le let's play... Io possiamo spoilerare le, le cose degli altri giochi. Aspetta. Tipo abbiamo spoilerato il numero di episodi di Star Allies in questo... Let's play. Andiamo, andiamo su. Su non abbiamo ancora esplorato. Su, su sempre più in alto. <ride> Te lo ricordi ancora? Oh, oh. Perfetto. Quel fungo lo prendiamo, come sai? Chi lo sa come fa? Ok, vedi se è la prima. Chi lo sa prima. tutto? È, è la prima. È la prima. E la prima. Ma, ma chi lo sa se manca il timbro? Io odio il timbro perché uh, è brutto, è inutile. No, no, si può, si può usare... Sì, lo so, però è brutto. Eh, però non, non sai dov'è. Cioè, le stelle sai che la seconda sta tra la prima e la terza. Questo è facilissimo. Easy easy sei da Luigi. <ride> wait, wait, wait. No, non c'è niente. Eh, lo so, però. Sono stato io a soffiare. Salve, una cosa. Hai pure preso il checkpoint. Eh? Hai preso pure il checkpoint. Non, Goody, non lo ricordo, un attimo, un attimo, vieni, vieni. A dove? Non è che sta qualcosa qui. Devo... Ciao, grazie. Goody! Sali qua sopra. No, no, sta scrivendo. Sali qua sopra. No, qua, sotto. no qua, sotto. qua abbiamo preso la, la stella, su, ti su. suoni. Qua su, sopra. Su. Wow, hai visto che ho fatto? Ok, sono tornati i, le persone. Quindi uh -huh. ora, ora praticamente dovremmo parlare ogni due secondi per evitare l'interruzione. Ok, torniamo su. Allora, qui c'è un blocco. Qui, soldi. Ok, andiamo. Abbiamo saltato un'intera parte. Lo so? Indietro. Quindi ora torniamo. Mi è esploso in faccia. Vedi. Goody. Che schifo di vita fanno i calotto di D. Uh -huh. Vivono come camion. Vivono per morire come da adesso sono tutti i nemici, sono uh -huh. i nemici. cioè ci sono dei Goomba che si suicidano cioè dei Koopa che si suicidano quelli Il venti Goomba ha guarda qua che fa bravo mi sono, sono stato io a aspetta E appunto questi lamenti dei, dei nemici yeeh ma io ho anche perchè... addio volevo, uh -huh. volevo farci vedere com'è <ride> vedi attacca anche se sono di perno la stupidaggina. E poi Bowser si lamenta che il personale si abbassa. Il personale scarseggia, Bowser. Chi è? è. Non so che non è. sia. Non c'è niente. Mi sa che Bowser è un altro nome per... Un il altro quattro... modo per dire Bowser Junior in inglese vieni vieni vieni guarda come faccio a venire ok col timbro ma non sappiamo dov'è questa stella siamo alla fine del livello e... no, no no no andiamo appunto. indietro indietro appunto stiamo prendendo in giro Eccola. ti Stavo prendendo Sì. In giro. e abbiamo preso tutto ci manca solo la, la cosa che prenderemo di sicuro vai tu prima perfetto Mm. Da da da da da Perfetto, quindi abbiamo finito top. anche per questa parte. Va bene. E per oggi, dopo quattro video, finalmente ci possiamo riposare. E magari giocare un po' a Minecraft. O quindi. con i giochi del MS. Forse Minecraft. Quindi niente, ci vediamo nella prossima parte di Super Mario 3D World Dove faremo altra roba, tipo il resto del mondo 6 o 7 che sia. 6. Sì. Che te eh, se te eh, eh poi 7 non esiste spoiler. Va bene, no. ci vediamo alla prossima parte. Ciao. Ciao.